Raf, sono 45 minuti, è una performance. <coughs> pure oggi, pure oggi. Secondo bagno un cazzo. Chi è l'ultimo? Io. Eh? Buongiorno. Avete preparato il caffè? Ivan, tu non vivi qui, tu non vivi qui, tu non vivi qui. Era un freddo pomeriggio di gennaio in quella casa. Tutto era tranquillo e il tempo scorreva inesorabile. Il silenzio rasserenante di quel momento veniva interrotto di quando in quando dallo sfogliare delle pagine di un libro. Riccardo svecchiava con grande attenzione i suoi porno preferiti, mentre Davide e Laura erano chini su parole che un giorno forse avrebbero compreso. Sembravano stranamente tranquilli ma non ne avevano assolutamente motivo dato gli esami alle porte. Tutti inconsapevoli del fatto che di lì a poco qualcosa di inaspettato avrebbe cambiato il corso della loro storia e li avrebbe catapultati ai confini. Michela! Smettila di raccontarci! È una settimana che non succede niente. Quindi? Cerco di rendere appetibile questa scena. Michi, questa non è una scena. Questi siamo noi in pace una volta tanto. Questa è Laura. Questi sono dei cazzo di appunti che devo studiare per un esame del cazzo di cui non so un cazzo. Abbiamo bisogno di un colpo di scena. Niente da nascondere, figurati. Che vuol dire che fine fanno i tuoi soldi? State già venendo? Ok. Davide che? Stanno arrivando. Chi? I miei genitori. Davide, che è successo? I miei genitori stanno arrivando. E beh? Mi sembra carino che i tuoi genitori vengano a trovarti, no? Non vengono a trovarmi, vengono per l'ispezione. Ma che significa? Significa che questa casa è una merda e se lo vengono a sapere mi costringono a traslocare. Madonna, Davide, ma non mi sembra la fine del mondo. E siamo a gennaio, dove la trovo un'altra casa a gennaio che cercano solo studentesse? Perché vuoi solo studentesse? Non ho mai capito questa cosa. Perché in questa società patriarcale noi donne ci stiamo riprendendo i nostri spazi. Davide, secondo me questa storia la stai gonfiando un po' troppo. Lo sanno tutti che i fuorisiedi sono delle bestie indifese che non sanno manco lavarsi un paio di calzini. Dai, vedrai, capiranno. Ma anche no. I miei genitori sono all'antica. Si dice borghesi. Esigenti ed iperprotettivi. Mia madre ha pianto tre giorni quando ha saputo che dovevo trasferirmi in un'altra città ed altri due quando ha saputo che quella città era Napoli. Esagerato. Esagerato? Sì. Questo è il loro regalo di Natale. Pazzolino. Hai ragione, sono un po' bigotti. Hm? Però Davide la casa è sporca? Si pulisce. E come faccio? Mancano un paio di ragazzini di colore che giocano a pallone e sembra di stare nelle favelas. Neanche uno squadrone di filippini ce la farebbe in tempo. Davide significa che ti aiuteremo noi, no? Riccardo? io sto lavorando, però. Eh. Riccardo, tra un po' arriveranno i genitori di Davide e noi dobbiamo aiutarlo a pulire la casa. Non se ne parla nemmeno, non è come turno. Quale turno? Il turno delle pulizie. C'è tanto di tabella attaccata di fronte al frigo. Questa è la tabella delle pulizie. Bravo Davide, ora abbiamo una chiara visione dell'ovvio. Io credevo fosse uno di quei souvenir dall'Egitto. Ma che c'è scritto qua? Non si capisce niente. L'ha fatta il vecchio coinquilino. Studiava farmacia. Vedo un sacco di X qua. Ma se il vostro turno lo fate, come che questa casa sembra sempre uno scuoto? Credevo che ormai l'avessi imparato. Cosa? L'entropia domestica delle case studenti. Che? L'entropia Le... domestica. Ogni tentativo di ripulire un sistema genera una trasformazione. E l'entropia aumenta, ristabilendo l'equilibrio in Non c'è turno che cammina. Riccardo è la più grande puttanata che abbia mai sentito. È scienza, beh. Mi aiutate o no? Se lo facessimo, andremo contro le regole. Il turno è sacro e tu dovresti saperlo, mio balcellerino. Che cosa siamo diventati? Delle X su un foglio di carta. Per dimostrare cosa? A chi poi? Siamo tutti schiavi del grande occhio che ci osserva costantemente. Quale occhio? Ci ascoltano? Io non mi faccio fregare. La mia X la metto a caso. Andatevene pure! Non ho bisogno di nessuno! Posso farcela anche da solo. Dai, ti aiuto io. Mm? Grazie. Sono distrutta. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Dobbiamo fare la spesa. No, no, no, no, la spesa no, eh, mica posso fuori sapere che vado avanti a sentire mortadella. Non capisco fai la spesa perché non hai niente in casa e poi, compreso la schifezze. mangiare sano ora che va di moda. Mm. E le carote? Eh, per confondervi. ma sono di plastica, me la date la figlia della vicina. Una pizza, in nemmeno un'ora. No, quella è stata la parte più facile. Dovevi vedere la performance di là Raffaello. Spettacolo. Cazzo, raga, tra due ore arrivano i miei e questa casa è peggio di prima. Entropia domestica. Affanculo! Ma che cazzo mi ha fatto, eh? È da quando sono qui che mi trattate una merda. State zitti! Tu sei talmente egoista. Che mica potevo provarci con Laura in maniera tranquilla, no! Dovevo prima sfidarmi, cazzo! Tu sei talmente fottuto nel cervello che hai preferito Ivan per tagliare qualcun altro piuttosto che a me! E tu! Tu no. Tu mi piaci. Scusate. Ma la verità è che voi qui non mi volete. Tranquilli però. Ce l'avete quasi fatta. Certo che siete proprio delle... Tutto quello che vi ha detto prima. Io, ma che succede? I genitori bigotti di Davide stanno arrivando. E quindi? E quindi se trovano la casa in queste condizioni c'è il rischio che lo mandano via. E quando volevate dirmelo? Eh. Eh, dopo la crostata. Ma perché non l'avete aiutato? Non è il nostro turno delle pulizie. C'è una tabella che dobbiamo rispettare. E eh, se non lo facciamo diventa tutto anarchia. Io non voglio diventare un impianco solidale del cazzo. Vergognatevi! Aiutare Davide serve tanto a lui quanto a noi. Davide è la persona che ha portato un equilibrio in questa casa. Vi ricordate com'era prima che arrivasse lui? Neanche io. Perché questa serie è cominciata con lui. Se lui va via, il massimo a cui possiamo aspirare è qualche squalido spin-off e vi assicuro che non funzionano mai. Joy di Friends, Denise Day Robinson... E avete mai sentito parlare di Baywatch Nights? Esatto. Vabbè, che facciamo adesso? Chiamiamo il risolutore. Arrivo. Nessuno conosce il suo vero nome. Molti lo chiamano Farouf, l'uomo delle pulizie. Il risolutore senza patria e senza permesso di soggiorno. Quando c'è troppo da sgrassare e poca voglia di farlo, è lui che bisogna chiamare il nemico naturale dell'entropia. Miguelat? Ancora con questa storia? Scusa, Farouf. Vieni. Questo lavoro è più duro di altre volte Voi dovete dare me almeno il doppio No, ma come il doppio? Doppio o nulla ah. ne Stai approfittando perché siamo disperati? Sì Vabbè, dacci almeno un po' di tempo per mettere insieme i soldi No? no. Diamo il sito di C'è molto lavoro da fare Dobbiamo dividere i compiti Io mi occupo della cucina che è messa peggio Tu cacci via la spazzatura tu, spolvero. Tu, già sai cosa fare. Ci vogliono 30 minuti. Io ce ne metto 40. Al lavoro! perché sei teso? No, Ma che, tese? che Cioè. Perché? Perché fai così ogni volta che vuoi nascondere qualcosa come quando ti trovammo sotto il cuscino la foto di quella... come si chiamava? Nascia Gray, Nascia Gray Ci sono problemi in casa? No, ma che problemi? Ci sono un po' di disordine per gli esami, i corsi, la testa di cazzo Come? C'è anche un terrazzo di sopra. L'ho detto che sopra c'è il terrazzo.